Pronta? Sì, Siamo qui con Barbara Spinelli, una federalista ad hoc, per parlare del DICE a New Deal for Europe. Barbara, cosa ne pensi di Dice proposta del Movimento Teresa Europeo? Io ho firmato anche un appello del di Torino, credo, di altri, eh, altre diramazioni del federalismo europeo e sono molto favorevole all'idea praticamente è l'idea di un piano Marshall per l'Europa simile a quello che ha proposto Tsipras, solo che la cosa straordinaria è che questa sarebbe un'iniziativa dei cittadini che fanno la proposta alla, alla Commissione europea e, e che poi qui la, la Commissione europea dovrà tenere conto e mi sembra che vada molto nei dettagli perché il piano La tassa la transazioni finanziaria, la top tax e la, tax, la tassa anche la carbon tax di cui non si parla quasi più ma che è fondamentale sulla produzione di anidride carbonica e già queste due tasse insieme fanno qualcosa come, 40, no, come, come 80 miliardi di dollari quindi sarebbe un piano molto forte finanziariamente che aiuterebbe gli stati a, a affrontare le, le eh, i gravissimi effetti della politica dell'austerità. Sì potrebbe essere anche un primo passo per creare un governo europeo dell'economia eh, infatti secondo me avere un governo dell'economia significa avere poteri europei che siano in grado di imporre tasse perché la rappresentanza si dice non esistono le tasse senza una rappresentanza ma è vero anche il contrario non esiste una rappresentanza senza un potere di imporre le tasse nel momento in cui ci sono istituzioni europee che sono in grado di imporre tasse, diminuendole negli Stati nazionali e quindi di fare politiche con questi tassi, con queste tasse, con il gettito di queste tasse e il potere europeo diventa visibile per ciascuno, diventa una cosa reale per ciascuno. Ci darei una mano per l'apporto di un milione di firme in tutta Europa? Certo! Mm -hmm. Grazie Paolo, grazie a